E bentornati al Weekly Nick Questo episodio di news coprirà un periodo lunghissimo Sia perché è da più di un mese che non ne faccio uno E sia perché in tempi di lockdown non succede mai un cazzo di interessante In Murrica i negri protestano per le strade tutti insieme allegramente e rubano nei negozi Praticamente come facevano prima individualmente, ma si sono evoluti di uno stadio. Ora sono più vicini all'Homo sapiens. Hanno capito che conviene girare in branco e trovare una scusa del tipo... Oh, bianchi razzisti, loro rubano i antenati. E hanno inventato un nome per il loro branco, ovvero Black Lives Matter. Poi Black Lives Matter. Cioè, a parte il cringe incredibile, ma che cazzo hanno Catene più lunghe, E collari meno stretti? Che contrattino col padrone invece che rompere i coglioni. I tanto attesi risultati delle elezioni negli Stati Uniti. È stata una corsa combattuta. Tra il famoso Dottore attore di, di mamma ho perso l'aereo Donald Trump Senpai e Quell'altro e pare che quell'altro Sia riuscito a scammarla quindi con Trump Senpai fuori gioco speriamo che finalmente Twitter muoia che ha rotto il cazzo di esistere Tra l'altro gli australopitechi della notizia Di prima ironicamente ora saranno contentissimi Perché il loro master adesso sarà Di nuovo un bianco bianchissimo purissimo Come i vecchi tempissimo È finito novembre quindi adesso anche i più coraggiosi Di noi possono sborrarlo E niente certo che alla maggior parte di persone Sta notizia non tocca neanche perché non Saranno neanche andati vicini a completarla Praticamente neanche provata Questo perché le quest non è che si danno agli NPC Si danno ai giocatori ai protagonisti Non ai personaggi di sfondo del mondo Generati proceduralmente che quando entrano a casa propria Despawnano e respawnano quando escono Non a dei bonobi che non si lavano dietro le orecchie E fanno I, i gargarismi scatarrando E fanno stretching per riuscire a leccarsi il cazzo da soli Insomma gente che si sega a novembre Questa non è una gran notizia ma Twitch Il sito di streaming ha bannato l'uso del termine Blind run per descrivere Quando giochi a un gioco senza sapere. Perlo tutto a memoria come un segaiolo sadomaso con la cecità dietro l'angolo di 90 gradi a cui stanno, coi negri dietro. Peccato perché mi piaceva il termine blind run, perché si applicava appunto doppiamente, sia a ciechi per le seghe che alla cieca riguardo al gioco. Invece Twitch non vuole offendere gli abitanti della Repubblica Ceca quindi rompe il cazzo a tutto il resto del mondo. Qui da noi invece, nel bel paese, nello stivale, cosa succede? Un branco di foot jobber da qualche parte a Roma ha deciso che l'Italia torna in più o meno lockdown, ma stavolta c'è un dettaglio in più. Il nuovo DPCM, che sta per dio piromane col mantello, decreta che le varie regioni saranno incatenate più o meno strettamente in base a come il figlio del vicino handicappato di Conte colora la cartina delle regioni con i pennarelli. E neanche i pennarelli coi colori uniformi accesi tipo della giotto, ma quelli sfigati, quelli della craiola, della carioca, per bambini ignorati coi genitori separati vestiti in tuta da ginnastica. Ma neanche una tuta da ginnastica ragionevolmente di moda e comoda tipo dell'Adidas, ma una di quelle poveracce della K della Krivit che prende la loro madre a Lidl per risparmiare 10 euro su 25 e spenderli in birra. E neanche birra costosa tipo quella della Guinness che fa figo alle feste private, ma quella della Peroni, della Tennets che bevono le puttane a bordo strada mentre mangiano la merenda che hanno pescato dalla spazzatura con un bastone stando lontane per non sbavarsi il trucco. Ma neanche il trucco di classe, tipo quello francese, la Sephora, no? Che dura e non sbava ed è neutro sulla pelle. Ma quello da 10 euro della Maybelline e della Collection, che usano le tossiche per fare meno schifo alla luce del sole. Ah, e c'è anche quel gioco nuovo, annunciato nel 2012, e uscito quest'anno in alpha pre-early access testing V0.3, con più bug di Skyrim. Roba che tra 3 anni lo piazzi al mercatino dell'usato a 3 euro e i passanti cercano pure di trattare. E eh, niente, basta, ve l'ho detto che ultimamente non succede un cazzo Cioè alla fine se uno fa le news in sto periodo e vuole fare uscire episodi costantemente L'unica cosa che può fare è fare come quelli in tv Con livelli di energia da chi me lo fa fare e la faccia da aiutatemi Che si mettono la mucchina ai piedi Grazie dell'ascolto, se vi è piaciuto questo episodio Ricordo gentilmente di rimanere idratati e stare dritti con la schiena Porco dio che da vecchi sbatterete la nuca camminando in avanti